Detto fatto con Caterina Balivo, tutti i tutorial della settimana Caterina Balivo ha detto fatto, i tutorial dal 9 al 13 ottobre. Da lunedì 9 ottobre andrà in onda la seconda settimana che rivede la conduttrice Caterina Balivo, tornata in televisione dopo la nascita della sua piccola core che per le prime tre settimane è stata sostituita dall'attrice napoletana Serena Rossi, al timone di detto fatto. Per l'ambito culinario Caterina accoglierà il pasticcere mica il papuiè che presenterà un altro dolce europeo, mentre Ilario Vinciguerra proporrà la sua versione della triglia alla Livornese. La vlogger Giulia Baiana preparerà delle donut americane a forma di animale, il macellaio Luca Terni ci parlerà invece del pollo e Roberto Conti preparerà un filetto di zucca e porcini. Infine Monica Micheli porterà la sua cucina afrodisiaca e Stefano Ciotti ci mostrerà come risolvere gli errori commessi in cucina. Per l'ambito del bonton, invece, Elda Lanza, che lo scorso 5 ottobre ha compiuto 93 anni, illustrerà le buone maniere a tavola e Olivia Ghezzi aiuterà un ospite a essere più elegante. Per quanto riguarda l'ambito del beauty, l'estetista Cristina Fogazzi parlerà dei segreti per una corretta pulizia del viso. Per l'ambito dell'arredamento, le sorelle gemelle Giulia ed Elena Sella mostreranno lo stile black e beat e l'architetto Andrea Spera si ispirerà allo stile degli ambienti di New York. Detto fatto anticipazioni settimanali, cosa vedremo con Caterina Balivo?. Durante le puntate della prossima settimana di Detto Fatto condotto da Caterina Balivo, per l'ambito della Salvo Filetti interverrà sulla conciatura di un ospite, mentre Caterina presenterà altri partecipanti alla Detto Fatto Air Academy. Giovanni Cibin, invece, si occuperà dei capelli del giornalista Aldo Dalla Vecchia e tornerà la hair designer Renato Gervasi. Per la sezione Moda e Look, invece, Silvia Nobili aiuterà una ragazza in partenza per l'Erasmus e la modella Paola Turani proporrà tre abiti adatti a diverse occasioni. Elisa Dospina aiuterà un ospite a trovare il look più adatto per lei, mentre Priscilla e Pinuccia Boton arriveranno in aiuto a due ragazze che devono partecipare a un matrimonio civile. Non mancherà inoltre la sezione dedicata all'arte, con Daniele Radini tedeschi che parlerà del pittore e scultore Lucio Fontana. Gilberto Savini parlerà del rapporto tra gli italiani e i social network. Il dottor Giovanni Macri darà consigli a un ragazzo che porta l'apparecchio ai denti. Infine, Caterina darà spazio a Vanni Odera. Campione mondiale di motocross freestile, che si dedica alla mototerapia e che porterà con sé l'Area Naif, esponente del Belshire Motocross, il motocross effettuato sulla sedia a rotelle.